Il 15 agosto è un fuoco d'artificio. Ma cosa è questa data? Questa data ha due significazioni. L'una è religiosa, l'altra tocca a Napolio. E a vesta di L'Assunta, di L'Assunzione. La Virgini Maria è sollevata in cielo dall'Andioli. E a morte a rinascita, l'entrata al Paradiso e il coronamento della Virgini Maria. E il Papa p XII che rende ufficiale il dogma dell'Assunta. Di 1806, Napoleon, imperatore, faccia il 15 d'agosto, santo Napoleon. Mega Rumania! Questa data è di noi, il giorno di, di un concordato di 1801, che facci che Napoleon rimetti la religione cattolica in Francia. E di nuovo la data di nascita di Napoli. Da 1806 fino a 1813, il 15 d'agosto è festa nazionale. Ecco, per si tira un luogo d'arte video il 15 d'agosto.